E' bella ragazzi! Uh! Siamo in Pirlas V, benvenuti in questo nostro nuovo video sul nostro canale con tutta questa bella gente go, qua boys, E oggi un altro video di calcio che adesso vi spiegheremo molto pazzo Let's go! tutte le Ma oh, questo è il mio canale? Ma ah, questo è il canale del Piffraio oh, oh, scusa, hai, hai sbagliato tutto! No! È v. <ride> benvenuti nel mio canale! Ah, ti prega, chi è? È il primo video dai, benvenuti nel mio Oh! Io direi a questo punto di rifare l'intro, quindi No, no, l'intro teniamo buono no. No. No, dai, Benvenuti dai. a tutti nella tana del Pitrego. Nella ta ah, tana del Pitrego, Ragazzi visto che è un nuovo cammino E se volete vedere altri video sul campo da calce Su questo canale iscrivetevi ragazzi Spaccate il pulsante qui sotto, mi raccomando, iscrizione si è gratuita pega, ragazzi Ti pega, si pega E quindi cosa andremo a fare oggi? Allora oggi andremo a anzi, andrò a sfidare i ragazzi con una gara di punizioni E i primi tre qualificati giocheranno contro di me mi sfideranno E chi vince questa sfida avrà il pranzo pagato, minimo Quella l'unica cosa che possiamo fare Solo che tu avevi un mancino molto molto forte Ho un eh? mancino delicato, però andremo a testarlo Lo scopriremo testarlo. in questo video Let's go Quindi adesso crosserò questi palloni, li metterò in mezzo all'aria I primi tre che segneranno mi sfideranno in un'altra una gara di punizione, quindi Pierre yeah, sarà sicuramente uno Samuel il secondo e mi raccomando aspettami e... che ti raggiungo allora io te la metto subito. sul secondo palo sì, facciamo un'alleanza allora secondo palo come ieri McKennie con Vlaovic va perfetto, bene? perfetto l'ho visto molto go, bene gol di testa mi raccomando incroci dall'altra parte quindi tu sei il e sarai anche il boss finale esatto sarò il boss da sfidare let's go primo cross vediamo chi si qualifica e vediamo se si qualificano al primo cross vamo vamo attenzione oh. uh. andiamo Uh, uh, uh! ma c'è anche buono questo ma c'è anche buono Perché il tiro è buono Ale. non ci voglio credere Vale! 3! il primo qualificato è Ayub sì, che, è che mi sfiderà nella gara di punizione contro ogni pronostico ah allora qui è, è a caso te. eh attenzione attenzione attenzione Ale. è buona e apri! Eh, come prima, assistita a tacco, gol Ah, sì, qua è, è, è un gioco di sponda Sì, sì, sì Siamo! Sì, sì! Sì, sì, sì Oddio <ride> Qualcuno spiega le <ride> regole a <arrabbi>? rugby <ride> <ride> Chissà se è il primo palo, il secondo palo Attenzione ah. <ride> Attenzione, <ride> attenzione Samua Terzo e ultimo qualificata, vieni qua, Sam. Hai voluto giocare da sempre sul primo palo, vale. hai fatto bene. Segui, segui, segui, segui. Certo, ragazzi, prima a poi arriva sempre perché è sul primo, più semplice che è del secondo. Quindi ci sfideremo noi quattro in questa gara di punizioni con non barriera. Anche avremo tre uomini in barriera, ah. di cui uno è razzi che abbiamo visto che di testa ci sa fare veramente tanto. Partiamo subito con la sfida, let's go! Allora, abbiamo tre tiri a testa, avremo tre tiri a testa, uno da destra, uno da centrale, uno da sinistra. Chi fa più gol? La Vince porta la a casa. Sfida. La vince, in caso di pareggio invece, si sì, continueranno i giocatori che hanno fatto più gol per cui. E eh, io dove dovrò stare tutto ciò? Eh, lì a riprendere perché non si passato no. ah. E allora iniziamo la sfida! E allora il primo a calciare sarà Ayub, dato che ha fatto il primo gol. Là, la. la faccio io, eh, c'è la barriera. Lui ti là, vuoi ti. Alzare! Primo tentativo per Gabri. Allora, allora, Oh, attenzione Che l'ho parata Adesso il primo tentativo Per Off Samuel Pallone d'oro YouTube Italia e Qua abbiamo il pallone d'oro Non possiamo sbagliare barriere. barriere eh? Coprite le palle perché dovete Attenzione uh -huh. E adesso con il mio primo tentativo Con il mancino Mancino magico Dicono che Messi Abbia preso ispirazione dal Pippega Una due, tre, via. Eh, eh. Balcino magico 1 E si presenta così su YouTube Mamma mia Secondo tentativo per aiuto di prima Prima 1 2, 2 e poi 3 UOO oh. oh. oh. oh. Sto solo un dio Secondo tentativo per, per Nyabri sincronia dei piedi mi raccomando Eh? Tiro, Alza, altissima Secondo tiro per off Samuel, che non ci sta a perdere. Adesso, secondo me, farà gol. Predica. Samuel e parte no. lo stesso. E Ed è il mio secondo tentativo. Punterò a fare un altro gol. Vediamo se ci riesco. Yeah. Oh. Non vale per okay, okay. punto questo, no. Non vale per no. <ride> Per pochissimo, però, era calciata da no, Terzo no. tentativo no, per Ayub, no. che è a quota 1. No, Vediamo come la sua fatto punizione Come, come preda è un po' fino Un po' fino Marta Alto Questa la tira forza eh? Terzo e ultimo tentativo per Gnabry che è a quota 0 Vediamo se riesce a fare il suo primo gol Vai di grado Marta ah! il tiro oh. e eh. Terzo e ah, ultimo eh. tentativo Per Off Samuel che ancora non ha segnato Ma adesso secondo me segnerà Questo pallone d'ora di Sadi <susurra> Parte il tiro, alto sulla traversa ancora, Non ha messa una in porta Rigori? No, e manco io ah, Perché se ah, segno, se ah, segno ho vinto io Quindi se vinci se te paghi la cena a tutti Se non segno facciamo rigori no, io no. aiuto Becherà un'altra traversa Tra l'altro che non voglio prenderli in faccia Ma È content a prenderli in faccia Esatto Dove tirare delle gran sleppe Ti sì, sì, sì, piacciono Terzo è il ritiro Ritiro, Terzo, eh, ritiro, sì. ritiro. Sì. Sì. Sì. Che sì. schifo Che tipo stessa nel canale vuole ritirare È uno scandalo Non lo so allora lo facciamo fare! Questo Vai. è lo schema XXL, andiamo! Se lo sbaglia Vai. però paga lui da XXL mangiare, eh! Usato, se sbagli paga da mangiare! Vai! No! Ah! <ride> <ride> è riuscito a colpirci entrambi, non so. Non ci voglio credere! Terzo e ultimo tentativo, se segno ho vinto quando lui fa la rincorsa per tirare mi devo attaccare voi vi attaccate e saltate vai. ok? Uh -huh. ok? Cosa, cosa facciamo sto facendo? ovvisate il tizelle ok? non ci sto capendo niente è impossibile eh ma il, il tizelle no, mi no, domanda la no, no, piccolina è vai, perfetta mi confonde va bene adesso io non posso usare le mani no, hai fatto quella sì, eh? c'è 1 pier ci sai? si sì, ci sono come oh, ah, eh, eh, eh, eh, eh. Non funziona nulla! Non scherma! È rigore! Sì, è rigore! Sì, è rigore! Sì. Sì. Provar, var! Vai come fortissimo! C'è da dire si ribatte, si ribatte. che ho allargato un po' troppo le braccia! Si ribatte, si ribatte! Ovviamente mi pega o batti un rigore! Vai no, fuori, ribatte. ribatte alla punizione, dai! Eh, due, Let's go! Sono comprato da Razzi questo cioè, Guardatelo per favore Visto che ho vinto io ho il pranzo a Razzi visto che poteva pararle e non l'ha parata Bravo lui <ride> Manini qua E quindi ragazzi facciamo un applauso uno solo però Al vincitore ah. che è il Pippega Non di più mi raccomando Ehi, E visto due. che ha vinto lui l'opzione che pagherà il pranzo a tutti quanti sì! Pippo! Pippo! Pippo! grande viene fratello ragazzi allora mi raccomando se volete supportarmi iscrivetevi al canale a 10.000 iscritti faremo una challenge io contro pallone d'oro di oh. YouTube Italia uno contro uno no. ma solo 10.000 iscritti no, va bene eh uh. sta dai no ci no, sta bra no no hai giocato bravo va no. no. bene ragazzi mi raccomando like iscrizione a questo nuovo progetto canale del Pippega noi ci vediamo in un prossimo video bella go!